Mi sono svegliato tardi Tardissimo, sono uscito, sono andato a fare la spesa a un mercatino qua a Roma, dove vado sempre ogni domenica e verso l'ora di pranzo sono tornato e adesso non mi va proprio da cucinare veramente mi va un po' da... cazzareggiare, sì, voglio cazzeggiare quindi, eh, ho un po' di cose ho, oh, guardate qua, broccoletti quindi, aglio olio e faccio soffriggere Poi padella accendo al massimo un goccetto d'olio qui, sugli hamburger hamburger, o... Oh, degli hamburger c'è scritto di chianina, vediamo un pochino vabbè, voi volete carne normale, quello che sia Poi, pomodoro merenda Col pomodoro che d'inverno è ancora meglio dell'estate perché siciliano, ricco, buono, concentrato, zuccherino, un po' acidulo, perfetto. Lo preferisco più verde che rosso. Poi una pizza che non mi piace assolutamente perché è poco lievitata, che non va bene, però quindi ho divisa e me la rendo croccante. Poi uova, buone, oggi. E raccolte oggi, prese oggi. Poi questo bel formaggio, sto pecorino con peperoncino dentro e i carciofini di massimo, me l'ha fatti. Più che Massimo, e provate Massimo, Fabrizio Guardate, i carciofini fatti in casa con l'olio d'oliva puliti uno per uno, piccoletti torniti e eh, c'è ragione, lo assaggiarlo, no? Che lo assaggiamo? Come so? Scrocchiarelli! <ride> Adesso! Olio va! Gli puliti Aglio Subito il coperchio pronto sono fatti spiritosi che sporto sempre tutto Belli così Vai, chiusi E' coperto Hamburger Quindi ci ho messo un pochino d'olio sulla superficie Così diventa bella dorata Poi Prendo la pizza Perché oggi a quest'ora non mi vado a farmi la pasta Voglio farmi un panino Un panino abbastanza ricco però Quindi la scaldiamo un pochino così nel frattempo ho girato i broccoletti perché li cuocio direttamente questi qua in questa maniera direttamente senza sbollentarli proprio come fanno i napoletani belli ricchi quindi aglio metto il nostro olio a pelloncino eccolo qua e ci siamo e rimetto il coperchio giro così allora, la cosa migliore, lo sapete, comprare la carne e farsi da sé gli hamburger, perché ogni hamburger tante volte che comprate, già confezionato, c'è sempre aggiunta qualcosa, la fecola di patate, le cose, il lattosio, Fateli da soli, oggi io andavo di fretta. La pizza, questo è un modo per recuperarla, perché quando non ti proprio... non è quella giusta, lo sappiamo che vuol dire, la rendiamo giusta. Sale, giriamo, vedete come stanno belli, come sono belli poi più sottenni e più ci vuole poco tempo per cuocerli, mettiamo un attimo. Mm. amaretti buoni, buoni, buoni ci sta ecco qua formaggetto, levo la pizza Oh, doppio! Fortuna di dare due uova in uno, quindi ne basta soltanto uno, adesso lo risparmiamo. Metto il coperchio, così si fonde il formaggio, i broccoletti sono pronti, perfetti, belli! Vediamo un po', ci siamo, ci siamo, Ba ba ba. Spengo tutto, allora, sotto, la parte sotto, eccola qua, poi hamburger Facciamo così, eh? Che io ci penso sempre Vai Prima broccoletti, qua sopra Hamburger Oh! l'uovo ah, buono, aiuto! <ride> che macello che sto qua Pomodori Così, un po' di sale sul pomodoro E poi che fai? Non ce lo metti in carciofino? Per forza, dai, non si può! E questo è il ah, questo qua ricca yeah, di questa olio a peperoncino e questo è il pranzo diciamo il brunch a casa mariola si sì, guarda che robetta come faccio che devo fare? Boh, non lo so ora mm. yeah. c'è un bicchiere di vino come danno? Buon anno a tutti!